Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin tonno e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, lievito per torte salate, sale, uova, latte, tonno sott'olio, zucchine tagliate a julienne e scamorza. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina. il lievito, le uova, il latte, il tonno e il sale. ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere le zucchine la scamorza ed azioniamo il bimbi per un minuto antiorario velocità 3 il composto è pronto trasferire in pirottini per muffin Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 15-20 minuti circa. I muffin sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Muffin tonno e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!